Mi è arrivata una richiesta, Le l'email esortiva così Adesso tu vorresti dire a me, io sono 40 anni che investo nel settore immobiliare in Italia Che non conviene investire in Italia, l'Italia è il paese più bello del mondo Perché dovremmo investire negli Stati Uniti d'America? L'Italia è il più, il più bel paese del mondo, te lo dico anch'io Mi manca da morire, I miss my Italy se mi date un attimo dell'attenzione e del vostro tempo, vi faccio capire nei dettagli perché bisogna investire negli Stati Uniti d'America. Giuseppe Cicorella, Los Angeles, California. Perché oggi, nel 2018, conviene investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti d'America? la protezione totale assoluta del diritto della proprietà che c'è negli Stati Uniti d'America non ce l'abbiamo in Italia avrai 40 anni di esperienza, chapeau, mi tolgo il cappello io 25, un po' meno ma diciamo che posso parlare a 360 gradi perché da quello che ho capito tu hai investito soltanto in Italia quindi tanto di cappello, 40 anni che lavori in Italia ti faccio veramente i miei complimenti, ma attenzione, non mi puoi venire a dire perché bisogna investire negli Stati Uniti d'America. Informarsi è sempre bene per te e per i tuoi clienti e ti spiego il perché. Dopo l'esperienza accumulata per oltre vent'anni nel settore immobiliare in Italia, è stata quella che mi ha spinto a venire ad investire in America perché tanti miei clienti li vedevo veramente disperati. Non uso... Parole forti per fare scena, quando tu vedi un cliente che ti dice Giuseppe io per tutta la vita ho lavorato, ho messo da parte 200.000 euro, ho comprato un immobile per far sì che questo affitto mi migliori il mio tenore di vita, possa fare un regalino al mio nipotino? E questo non mi sta pagando? Quindi è lì che ho cominciato, in un primo momento, a guardarmi intorno in Europa. Mi sono spostato in Germania, in Svizzera, in Francia, però mi rendevo conto ben presto che era la stessa cosa. L'Inghilterra era un pochettino meglio, ma i prezzi erano alle stelle. Ecco perché poi nel 2006 mi sono rivolto agli Stati Uniti d'America. Io in primis, prima di venire a vivere qua, avevo ancora degli immobili. Ho appuntato in maniera molto semplice la differenza dei miei immobili in America, i miei immobili in Italia, questi dati ve li metterò um, sotto, sotto il video che voi troverete su YouTube così che possiate rendervene conto che vi sto dicendo solo la verità in quanto sia uh, gli affitti che vi sto dicendo uh, delle case in Italia che quelli in America basta che vi mettete su internet e, e trovate la verità dei prezzi, perché vi sto scrivendo anche le zone. E, e del ritorno che, che io ottenevo io avevo prima di venire qui una casa riccione due camere da letto due bagni un garage balcone pagata 275 mila euro scusate 275 mila euro ed era affittata a 750 euro al mese avevo una casa cattolica due camere da letto due bagni il garage più balconi pagata 255.000 euro, affittata a 750 euro, lo stesso, ok? Era un po' più in centro questa qui, la prima era un po' più in periferia, zona Lago Negro, la seconda invece era molto molto più verso il centro, la terza casa era a San Giovanni Marignano, se conoscete la zona della Romagna, cattolica San Giovanni Marignano, Riccione, sono, è, è un triade, la, la, la terza casa a San Giovanni Marignano era due, un piano terra, due camere da letto, due bagni, il giardino più il garage, pagata a 245.000 euro, affittata a 700 euro al mese. Siete riusciti un po' a, a fare il return of investment? Siamo intorno al 3-4%, ok? Perché non comperavo case vecchie. Tutte e tre queste case sono state comperate nuove, su carta in alcuni casi, come quella di Riccione di Cattolica, proprio per avere dei vantaggi sulla manutenzione. Perché bisogna cercare di stare attenti su tutto. Seguitemi in America. For Pears, due anni fa, 190.000 dollari, percepisco 2.695 dollari al mese. 190.000 dollari, sono meno di 180.000 euro. 2.695, è un duplex, cosa vuol dire? È una palazzina costituita da due appartamenti, quattro camere da letto, due bagni, garage e giardino. Port St. Lucy molto vicino, sempre in Florida vi sto parlando. Uh, single family home, 155 mila dollari pagata, 4 camere da letto, 3 bagni, garage e um, giardino in comune. Percepiamo 1575 dollari al mese. E qui arriva il bello. Fourplex nella contea di Palm Beach, vicino West Palm Beach. 425 dollari pagata. 4plex vuol dire che sono 4 unità abitative, sono 4 quattro case, quattro case, ognuna è, è costituita da 2 camere da letto, 2 bagni. Non c'è il garage, c'è un piccolo giardino di appartenenza. Affittata tutte e quattro le unità, 5.025 dollari al mese e 60.000 dollari all'anno pagata 425.000 dollari serve che debba aggiungere altro? quando qualcuno mi dice eh, ma in Italia io la vedo non c'è problema la, la vita è bella e per, magica perché ognuno è libero di scegliere quello che vuole voi dovete decidere se volete fare un passo che vi migliori l'attuale tenore di vita con delle entrate extra e vi faremo vedere noi dalla A alla Z ogni singolo passo come farlo vi gestiremo noi e ricordatevi, ehm, chiedo Venia, se mi ripeto, ma io volevo sentirmelo dire al posto vostro, ecco perché vorrei trattarvi esattamente come avrei voluto essere trattato io. Noi, l'unico metodo che abbiamo per guadagnare di più è far guadagnare di più a voi. Non andiamo mai contro i vostri interessi. L'unico metodo che noi abbiamo per incrementare i nostri guadagni è prendervi per mano e portarvi a guadagnare di più. Questo è l'unico metodo. A prescindere dal concetto del guadagno, in Italia tante volte per me e per i miei clienti perché ti ricordo io avevo 12 agenzie immobiliari e lavoravano per le mie agenzie immobiliari quasi mille agenti immobiliari quindi diciamo che l'Italia la conosco tutta dal nord al sud, dal centro, da tutte le parti quindi non è un discorso come erroneamente veniva definito Eh, ma chissà quanti, quanti problemi hai al sud no, io certe volte i problemi li avevo più a nord che al sud perciò il concetto è Ehm, la possibilità di non pagare un affitto in Italia e farla franca purtroppo è molto elevata. Negli Stati Uniti non è così. Ti spiego semplicemente questa differenza. Vi spiego a tutti quanti voi questa differenza. Perché investire negli Stati Uniti? Il diritto della proprietà negli Stati Uniti d'America è sacrosanto. L'ho già eh, detto in un altro video, ma vorrei ripeterlo perché amo rispondere quando qualcuno si prende del tempo anche se in questo caso provocatoriamente però ti sei preso del tempo per farmi la domanda ti voglio dare l'importanza che meriti quindi voglio spiegarti perché bisogna investire negli Stati Uniti d'America non a discapito dell'Italia ma per, per, per, per avere dei vantaggi in noi ok perché Perdonami, l'Italia è anche il pa paese più bello del mondo, ma se l'Italia tutelasse te, tutelasse me, tutelasse tutti quanti noi in Italia quando abbiamo degli immobili e qualcuno non ci paga l'affitto, ma chi è che verrebbe a investire negli Stati Uniti d'America? Solo per un mer merito guadagno non tutti sarebbero d'accordo. Il problema è che oltre a non guadagnare, io avevo dei clienti che avevano dei mutui sulle case. Loro erano costretti a continuare a pagare i mutui, non percepivano gli affitti e ti dirò di più. Io ho dovuto pagare le tasse sui soldi non percepiti. Informati tramite qualche avvocato se sto dicendo una cavolata o la verità. Quando qualcuno me lo veniva a dire, quando io gli dicevo ti capisco, gli spiegavo perché ti capisco, perché non dovevo vendergli niente, perché lo provavo sulla mia pelle. Che cosa voleva dire? Non mi puoi venire a dire tra Italia e America non c'è tanta differenza, perché oltre che alla differenza enorme di guadagni, la differenza del diritto è sacrosanta. Non ti pagano in America l'affitto? C'è cioè il 3-day eviction, è praticamente una lettera che va applicata fuori dalla porta della casa, tu la fotografi e mandi una mail allo sceriffo il quarto giorno andate tu, il proprietario della casa o chi fa management perché non sempre eh, ci sono i proprietari qui perché tante volte i proprietari sono magari di, altro, di un altro stato, di un'altra nazione quindi va praticamente chi ne fa le veci, quindi in questo caso il property management e lo sceriffo aprono la porta, forzano la chiave se lui non apre viene messo fuori dalla porta e viene restituita la chiave al proprietario. Dimmi in Italia quanti mesi ci vogliono per fare una cosa del genere. Ti prego, sii sincero con te stesso, non con me, a me non mi interessa quello che potresti dire, perché ti ripeto, l'ho provato sulla mia pelle, io ho impiegato tre anni per mandare via una persona e questa persona aveva un Mercedes 5000 e un Porsche Cayenne, ok? Perché? Perché aveva due figlie piccole e quindi quando hai figli piccoli in Italia sei intoccabile io capisco se ci sono problematiche di sorta, problematiche per poter pagare ma se tu tutti i giorni vai al ristorante, hai questi macchinoni e non paghi l'affitto perché quando poi io ti vengo a parlare e mi dici ah ma tanto tu a me non mi puoi fare niente Capisci che purtroppo, in un certo qual senso, l'Italia tutela queste persone invece di tutelare chi ha investito per tutta una vita. Prova a immaginare, perché li avrai tra i tuoi clienti qualcuno che per tutta la vita ha lavorato per poter avere un'entrata in più per dire, no, io vado in pensione, la pensione sicuramente è molto meno dello stipendio che percepivo quando lavoravo, mi entra questa entrata fissa, non la percepisco, quindi cosa succede? Che io ho bloccato questi soldi e non prendo neanche questi questi soldi che mi dovrebbero migliorare il tenore di vita. Primo, assoluto, dire, diritto assoluto della proprietà. Guadagno, non c'è termine di paragone. Io in Italia quando ottenevamo un immobile, prendevamo un immobile e guadagnavamo intorno al 6%, noi eravamo degli dei. Qui noi abbiamo un, un pacchetto, fino ad oggi abbiamo comprato più di 400 immobili in 12 anni. ok? Su 400 immobili, 400 oltre 300, vuol dire il 75%, sono sopra il 10%. 10% di cap rate, return of investment, vuol dire palesemente che non esiste in Italia una cosa del genere. Non esiste. Quindi il guadagno, anche questo, qui in America, è molto maggiore rispetto all'Italia. In questo momento perché converrebbe investire negli Stati Uniti d'America? Il cambio è ancora favorevole. A me fa sorridere quando qualcuno... Facciamo delle call, ehm, deve, fare, deve fare un bonifico di 150.000 dollari e non magari eh, eh, sfugge il, il dettaglio, il particolare dollari-euro e ne arrivano 162-163, mi è capitato proprio la settimana scorsa, non ricordo bene la cifra, però sono arrivati 162-163. Ho chiamato la persona, ho detto scusa ma erano 150 che dovevi mandare. Eh, ma io gli ho mandati 150? No, ma gli hai mandato 50.000 euro. Quindi capisci che anche qui c'è una piccola differenza, ma l'euro ha ancora un potere di acquisto molto maggiore rispetto al dollaro. Ecco perché quando io parlo di 150.000 dollari di acquisto, noi la paghiamo intorno ai 140.000 dollari ed è un ulteriore vantaggio. Un'altra cosa molto importante, la gestione. La gestione che si ottiene qui in America è totalmente diversa dal tipo di gestione che si, si ottiene in Italia. Perché? Perché comunque le società di property management sono veramente molto efficaci nel mantenere i costi di gestione molto basse. Noi personalmente, proprio per incorrere a dei vantaggi incredibili, dopo aver fatto tanta esperienza, abbiamo noi rilevato tre anni fa la prima società di management a Boca Raton in Florida e uh, un mese fa abbiamo fatto un'offerta, ha ricevuto l'ok okay a Cleveland in Ohio perché queste sono le due aree prevalentemente dove noi stiamo investendo maggiormente, quindi l'unica cosa che mi resta da dirti eh, e spero di aver risposto alla tua domanda, non voglio assolutamente creare astio tra di noi, capisco Uh, la voglia che hai di volermi far notare eh, ma in Italia non investe più nessuno se tu fai così perché hai chiuso così la tua mail uh, il concetto è sì, mi dispiace a me l'unica cosa che interessa, perdonami è tutelare i clienti, le persone che come te magari per tutta una vita hanno lavorato hanno fatto tanti sacrifici e si vedono uh, dissipare questi soldi che vogliono rendano un'entrata maggiore, un'entrata ulteriore per poter continuare lo stesso tenore di vita. Non stiamo parlando di persone che vogliono comprare 10 immobili. Sono molto legato a quelle persone che hanno utilizzato con me tutti i soldi di una vita per poter comprare un immobile e quei 1.500 dollari che arrivano al mese gli migliorano il tenore di vita, in alcuni casi gli mantengono il tenore di vita perché prima marito e moglie lavoravano, arrivati in pensione in due prendono i soldi che prendevano soltanto uno quindi mi sento molto legato a queste persone, mi sento molto responsabile a queste persone che mettono nel vero senso della parola la loro vita nelle mie mani se io trovo l'immobile che voi mi avete richiesto lo si prende tant'è vero che alle volte possiamo anche aspettare un mese, è capitato un mese e mezzo se non abbiamo quell'immobile, con quella cifra, con quelle caratteristiche, con quel quartiere quindi bisognerà aspettare preoccupatevi se voi mi fate una richiesta e io in due giorni vi trovo l'immobile se mi fate una richiesta specifica perché il nostro colloquio è molto, è, molto, è molto approfondito quindi zona specifica, casa specifica, area specifica, caratteristiche specifiche, affitto specifico quando abbiamo tutto praticamente pronto, allora praticamente vi confezioniamo l'immobile. Sì, la differenza sostanziale tra comprare in Italia oggi e comprare negli Stati Uniti è molto evidente, soprattutto se vi affidate a dei professionisti e questi professionisti guadagnano solo ed esclusivamente se guadagnate voi. Noi non abbiamo una medazione di sorta, quindi questo è molto importante. Troverete sempre più specifiche sotto i video di questo che ci differenzia rispetto a tanti altri il nostro unico obiettivo è quello di far guadagnare voi più guadagnate voi più guadagniamo noi se condividi quello che ho appena detto e il video ti è piaciuto iscriviti al canale riceverai gli aggiornamenti per investire negli Stati Uniti d'America nel settore immobiliare ed ottenere risultati essendo tutelato